Voglia di fare musica, musica. È anche un pochettino sexy. Io sono già di nuovo in macchina all'avventura. Sono in Valle Grana, una delle tante vallate eh, che ci sono qui nelle mie zone. E eh, sto andando a Castelmagno. Castelmagno, tra l'altro, c'è un santuario ed è il, il luogo eh, classico, tipico, dove eh, si fa il formaggio al Castelmagno. Quindi, magari ne compro anche un pezzo dopo e me lo porto a casa visto che stasera ho gente che cena. Insomma, un formaggio bassissimo Sono venuta qui, o meglio, sto andando su arrampicandomi per le montagne. Perché? Perché ho deciso di realizzare un'intervista eh, riguardo a uno sport, eh, ma nuovo no, ma nuovo almeno per le nostre zone perché è uno sport conosciuto più che altro nella zona della Finlandia, Svezia, Norvegia, insomma nei paesi del nord eh, qui sta prendendo piede, sta prendendo piede non solo come sport ma anche per vivere la montagna in modo diverso che non sia solo con lo sci o con le ciaspole Sto parlando dei musher, che non so se sapete, sono quelli che guidano le slitte che sono trainate dai cani, ebbene sì, lo sled dog. Quindi vado a realizzare questa intervista. Sono contenta perché mi faranno anche provare a farmi trainare dai cani, ed è una grande figata, anche se non si dice figata, lo so, ma è bellissimo. L'unico neo negativo qual è? È che ieri ho guardato le previsioni del tempo e mi davano del sole, e effettivamente c'è un sole stupendo, come potete vedere. Cioè, vi assicuro che in questo momento. Ci sono, sì, qua mi dà 4 gradi, ma io sono scesa un attimo e mi sa che di gradi ce ne sono anche meno. Io sono arrivata alla frazione Chiotti. Intanto là c'è anche una bellissima chiesa con un santuario, ma non è quello di Castelmagno. Ciao. Buongiorno a tutti gli amici di TRS Radio, oggi siamo in montagna, prima che ci si fermi ancora noi siamo venuti in quelli eh, della Valgrana, siamo precisamente sotto il santuario di Castelmagno e siamo venuti a scoprire un'attività che è diventata anche una pratica sportiva ma anche il modo di vivere la montagna in modo diverso, quindi non solo ciaspolare, non solo con gli sci, pensavo che fosse una realtà solamente dei paesi del nord, quindi Svezia, Finlandia, Norvegia. In in realtà lo sled dog si trova anche qui e ne parliamo oggi con Fabrizio Fulcheri del Ranch le Alpi del Mare. Ciao Fabrizio, grazie per averci ospitato. Buongiorno a tutti, piacere Fabrizio. Sled dog, questa passione per i cani, cani da slitta, quindi già svegliamo un po' il fatto di che cosa voglia dire questa parola e tu quindi sei un masher. Sì, noi siamo dei mascher e poi facciamo provare la gente a diventare per qualche oretta proprio dei mascher. Eh, intanto eh, il musher è colui che viene trainato da questi cani da slitta tramite queste slitte anche particolari e poi mi farai vedere un pochettino come funziona il tutto ma come è nata la tua passione per questa pratica sportiva poi alla fine? sì sostanzialmente mio papà 30 anni fa faceva già delle gare di questo genere e sostanzialmente eh, con la sua passione l'abbiamo studiata e fatta provare alle persone direttamente quindi non più noi ma farlo provare ai turisti e alle persone che vogliono provare questa pratica sportiva. Allora, tra l'altro noi lo diciamo subito, se eh, insomma, non è legata all'età, ecco, ma anche i bambini possono provare questa, questa pratica, appassionarsi, possono diventare a loro volta dei masher, come sentite già in sottofondo, insomma, i cani reclamano un po' Fabrizio perché ormai è il loro maestro, ma i cani eh, so che esistono delle razze particolari da utilizzare. Sì, noi principalmente abbiamo Siberian e Alaskan Aski, poi alcuni sono anche in croce. Tra di loro sono razze nordiche, hanno una struttura fisica eh, adatta per la neve, per resistere al freddo, anche perché qui a volte arriviamo a meno 12, quindi loro possono stare fermi, anzi più, più c'è freddo più loro gli piace correre, si stimolano e quindi sono adatti per questo tipo di attività? Ecco, io voglio subito un po' sfattare i classici miti, no? Uh, tu hai detto loro sono adatti per stare al freddo e per questa particolare, diciamo così, pratica. Sai anche tu che molto spesso, insomma, c'è un po' da ridire sul fatto che li si porti un po' quasi all'esasperazione, al fatto del traino. Non è così anche perché io so che loro non sono legati tramite un collare ma hanno un'imbragatura particolare. Quindi vogliamo dire che effettivamente sono rispettati in tutto e per tutto. No, certo, noi eh, i nostri cani sono la nostra, nostra passione, quindi anche le persone che li utilizzano devono averne rispetto, aiutarli a spingere. Loro tirano con un, hanno un istinto dentro del, di, per tirare, se, non, se loro non vengono aiutati e poi dopo un po' eh, non hanno più voglia, noi li prendiamo li mettiamo a posto. Ecco, giustamente, un po' come siamo noi umani, no? se abbiamo voglia una cosa la facciamo, se no non la facciamo. Il fatto di avere due, quattro, sei, otto cani che cosa comporta? Allora, dipende tanto dal tipo di neve e dalle temperature, anche diciamo, dal peso delle persone, se devo portare persone o semplicemente eh, farli guidare direttamente. Oggi abbiamo delle nevi molto veloci, gelate, quindi sicuramente possiamo avere tranquillamente tre cani a persona. Se uno è tanto leggero, a volte se ne mettono anche solo due, perché poi in discesa diventa difficile fermarli. Cioè già questo ci fa eh, presagire che insomma sarà una bella mattinata di cose, in più sotto la neve non fa mai male. Che cosa ti aspetti in qualche modo dallo sled dog qui, dalle nostre zone? Ma è un'attività che, come altre, deve aiutare a portare turismo in queste vallate che comunque sono un po' dimenticate e vengono magari trascurate o neanche osservate da, da persone perché non sono pubblicizzate. Noi con questa attività riusciamo ad attirare gente e far conoscere appunto qui hanno di particolare il Castelmagno, sono vallate piccole ma molto graziose, carine, quindi bisogna, bisogna, bisogna visitarle e con questa attività sicuramente uno ha un motivo in più per venirle a conoscere. Io ti chiedo ancora una cosa, poi andiamo a fare il briefing così vediamo tutto come si svolge la giornata, eh, beh, che cosa dobbiamo avere assolutamente per fare una giornata con te e che cosa dobbiamo lasciare a casa e quindi non portare? Beh sicuramente dovete venire qua eh, serenamente con voglia di faticare perché alla fine è uno sport quindi uno non deve venire qua e pensare di starsene seduto tranquillo. È faticosissimo. Pensavo facendo una passeggiata. E che solo la prova. Ne vedremo delle belle. E non portarsi dietro i problemi, anzi venite all'aria aperta, quindi. Dovete godarvi questo momento di, di natura, poi soprattutto con gli animali, quindi questo contatto con gli animali. Chiara, io ti mi raccomando, eh. tira piano, che poi non posso vedere, ce la farò, mi ha detto che ce la faccio, una botte di ferro allora. Il contatto con gli animali ce l'avremo tra poco, Fabrizio ti chiedo giusto eh, brevemente, eh, una, una persona che arriva qui vuole fare lo sledge dog, quindi arriva qui su questo piazzale, dopodiché che cosa succede? Noi facciamo un piccolo briefing, una parte di teoria dove spieghiamo alcune cose sui cani e sulla guida, sui componenti della slitta, poi si scende in pista, si fa una parte di pratica eh, senza cani, sul, sullo governo della slitta e poi si parte e si fanno i giri. Giri. Allora noi siamo pronti per questa nuova avventura, adesso ho due riferimenti che poi noi comunque andiamo ancora a scrivere al fondo. Noi siamo a Ranch al del Mare, siamo a Chiuso di Pesio, l'attività si fa a Castelmagno, e seguite, abbiamo una pagina Facebook e potete contattare direttamente me, sono Fabrizio al 340-4087-565. Grazie, siamo pronti, andiamo perché i cani cioè, vogliono andare, ci vediamo tra poco. si conclude qui almeno la mia esperienza di sled dog grazie naturalmente a Fabrizio eh, che vi ha fatto provare questa esperienza potrà farla provare a tutti quanti voi devo dirvi una cosa che guardare in tv Sembra tutto più facile, ah, in sì, realtà eh. è faticoso, ah, sì. ma è bellissimo alla fine, insomma basta lasciarsi trasportare, certo. come dicevi tu Fabrizio. Senti, per questa esperienza chi volesse contattarti come può fare? Allora ci trova su Facebook, alla pagina Ranch Alpi del Mare, oppure può chiamarmi direttamente Fabrizio al 340 40 87 565 e che insomma questa questo inverno e poi naturalmente eh, tutti gli inverni che verranno sia per voi uno sled dog senza fine grazie naturalmente anche ai tuoi ragazzi Fabrizio che come Sper. sempre accompagnano queste uscite alla prossima e un saluto da TRS ciao. Radio ciao ciao, ciao. Oggi alla fine è stata una bellissima giornata entusiasmante, e particolare, mi sono messa in gioco. Lo sledge dog è veramente non solo uno sport da praticare ma anche diciamo così, un hobby e poter passare un po' di tempo immersi nella natura. Quindi vi invito veramente se ne avete la possibilità di provarlo. Nel frattempo insomma sarebbe stato meglio magari terminare la giornata lì sul posto, magari in un resort con una bella sauna, un bel bagno turco e poi una bella cena. Non è stato possibile <ride> e quindi mi rilasso comunque all'interno della mia vasca da bagno con le mie candele, i miei profumi, la mia bomba da bagno della Lush, la musica di sottofondo per farmi chiudere gli occhi e rivivere con voi quella che è stata, diciamo così, la mia giornata e lasciandomi così con questa voglia anche voi di poter provare lo Sleep dog.